E comprendo quanto detto da parte delle opposizioni rispetto al fatto che alcuni provvedimenti poi arrivati all'ultimo momento rendono più difficile il lavoro dell'aula, dall'altra parte però è anche vero che in questo caso tutto ciò è dovuto, come ci ha spiegato l'assessore Lemmetti nella scorsa capigruppo, al fatto che la stessa variazione doveva essere aggiornata con le ultime disposizioni da parte del governo, gli ultimi DPCM affinché in qualche maniera potesse essere il più... Eh, il migliore possibile da presentare da presentare per l'Aula credo che la stessa cosa poi verrà detta come eravamo rimasti anche in capigruppo dal, dall'assessore elementi quando arriveremo a dibattere la delibera in questione, grazie